Certo, questo è sicuramente è uno di quegli effetti positivi che ha la sharing mobility sulla, sulla città. Eh, esistono delle, delle politiche, facendo un passo indietro, esistono de, insomma, delle, delle soluzioni eh, che la, la città sta pensando per evitare che questi servizi di, di free floating, invece che non hanno la stazione dedicata come può essere Tobike, eh, per, per evitare che, che le persone lasciano le...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 Sì, c'è cioè una un cosa problema. un po' diversa. Handicap addirittura è una. È una... Ma è una Noi sappiamo una che questione... un handicap è una questione ambientale, no? Ma, tu, sì, per con disabilità. In realtà la parola handicap è una derivazione dall'inglese. Uh -huh. Lo utilizzavano come termine soprattutto nel, nell'equitazione.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 realizzati più che altro nel, in quegli incroci semaforizzati, quindi hai un semaforo con, eh, con il, eh, il pulsante di chiamata per l'avvisatore acustico in modo tale che eh, in fase di attraversamento col verde c'è questa segnalazione acustica eh, che guida la persona con disabilità visiva nella fase di attraversamento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 Ma eh, tutte queste informazioni qui sono, e eh, non solo, anche le richieste, sono tutte digitalizzate oppure esistono anche degli sportelli in cui eventualmente andare? Ah, ci sono con degli dei orari. numeri di telefono, degli, degli orari, sono... adesso vado a cercarmi, mi sono Prego. portato un po' di lucro. Hai fatto bene per, per essere il più Perché preciso. Non possibile. è proprio, eh, non è il nostro settore specifico. Vai.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 a persona sotto la propria votazione sotto l'ufficio vai sempre in quel posto lì e